Digitaliani, buongiorno, buon pomeriggio o buonasera a seconda dell'orario in cui vedrete questo video. Benvenuti su Pillole Digitali. Dal 31 marzo, quindi tra pochi giorni, parte questo mio nuovo canale. Mi troverete qui su tutti i maggiori social network. Eh, questo non è un lavoro, ma è un hobby e l'idea che sta alla base di questa nuova avventura è quella di creare dei contenuti video il più comprensibili possibile relativi al mondo del digitale per cercare di spiegare come questo si integri con la nostra vita quotidiana nel bene ma ai noi anche nel male. sappiamo benissimo che la tecnologia può essere utilizzata nel migliore dei modi ed essere positiva in questo senso, viceversa eh, utilizzandola in modo negativo si possono creare diversi danni. Fin da bambino sono sempre stato attratto da tutto ciò che è digitale, da qualsiasi dispositivo che integrasse piccoli 1 e 0 ed è per questo che mi definisco un entusiasta digitale. Eh, la mia fortuna è proprio quella di lavorare in un settore in cui questi 1 e 0 sono estremamente ridondanti. Eh, chi conosce il mio lavoro eh, lo sa benissimo. Quindi sono giornalmente a contatto con chi il digitale e in particolare l'IT, quindi l'Information Technology, lo mastica dalla mattina alla sera. Pinole digitali sarà un contenitore di tecnologia applicata al lavoro e alla vita, non troverete recensioni di prodotti tecnologici perché credo che ci siano canali molto più esperti che trattano questi argomenti, a meno che qualcuno non me lo richieda espressamente. Non cercherò di vendervi corsi, cashback, tessere prepagate, prodotti di bellezza, dimagranti, eccetera eccetera, ma troverete solamente approfondimenti sulle tecnologie, analisi personali sulle innovazioni e vi porterò con me agli eventi di settore. Di tanto in tanto anche scambierò qualche chiacchiera con i protagonisti dell'informatica dell e del digitale, con chi ha fatto la storia e con chi sta tracciando il futuro. Il prossimo appuntamento quindi è per il 31 marzo, giornata importante per chi come me si occupa di dati e per dati intendo eh, database, file, documenti, foto e, e via dicendo. Ma ovviamente per sapere di più vi invito a rimanere in contatto con me. Come fare? Allora, mi trovate su tutti i maggiori social network semplicemente digitando paolorossi.it eh, dove IT sta per Information Technology ovviamente e sul sito pilloledigitali.eu per una migliore, diciamo, consultazione dei contenuti che verranno via via eh, pubblicati. Il sito è ancora in progress, ma eh, a breve sarà completo. Dato che un like non si nega a nessuno, se questo video vi è piaciuto cliccate mi piace, se pensate che questo video possa interessare a qualcun altro non esitate ovviamente a condividerlo. Vi invito a mettere un like alla mia pagina ufficiale su Facebook e iscrivervi al canale YouTube ricordandovi di cliccare sulla campanella per essere avvisati alla pubblicazione di ogni nuovo video. Non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e darvi appuntamento alla prossima Pillola Digitale.